Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ad Andrea Bertani, consigliere del Movimento 5 Stelle, ben arrivato, io eh, le chiedo subito una eh, presentazione e per farlo eh, farei vedere questa eh, foto, ce ne sono due in cui lei è in eh, bicicletta, e veste una maglietta del Movimento eh, 5 Stelle. Che cosa richiamano Beh, queste foto? È un'iniziativa che ho voluto fare quando ci fu l'Italia 5 Stelle a Imola, e siccome noi sosteniamo molto la mobilità sostenibile. Eh, io andai da casa mia, che è Longiano, quindi in provincia di Fuori Cesena, fino, fino a Dimola in bicicletta per dimostrare che purtroppo le vie ciclabili per chi vuole spostarsi da casa al lavoro, da casa a scuola o comunque su alcuni itinerari non sono, non sono abbastanza sicure e non sono, abbastanza, non sono sempre realizzate completamente. Quindi, durante questo, questo piccolo viaggio di una, di una novantina di chilometri ho fatto vedere, ho verificato come ci siano situazioni critiche ancora su, lungo la via Emilia che potrebbe essere un asse di trasporto per la mobilità sostenibile. Sono andato non, con, non solo con la mia forza perché non sono un grande atleta ma con una bicicletta elettrica, anche questa è una di quelle cose che noi sosteniamo, il fatto che la mobilità eh, si debba spostare anche verso l'elettrico. Questa è una scelta che ho fatto Ormai cinque anni fa, quando in famiglia io ho qualche figlio, dovevamo scegliere se, se acquistare il secondo motorino e la proposta invece è stata quella di acquistare una bicicletta elettrica perché per i percorsi che possiamo fare... Eh, ha un'incidenza sull'inquinamento minore, poi ci sono anche vantaggi per il bollo, il casco e tutto quanto, e quindi abbiamo fatto questa scelta di spostarci sulla mobilità elettrica per quello che possiamo fare, insomma. Benissimo, e lei in Regione fa parte di due importanti commissioni, sì. che, quali sono queste commissioni, quali sono i temi al momento che state trattando e che possono essere oggetto di nuovi provvedimenti di legge? Sì. Allora, io lavoro in Commissione 1, che è la Commissione bilancio e affari istituzionali e anche affari europei, nella Commissione 2, che è quella che tratta le attività economiche, agricole, caccia e pesca. In Commissione 1 in questi giorni diciamo siamo in pausa da bilancio, quindi a dicembre e verso l'estate di solito arrivano in maniera pesante i temi del bilancio, adesso si stanno trattando in questo momento alcuni progetti di legge che passano e in generale alcuni atti europei. Mi sembra domani discuteremo di un commento che la Regione fa ad un atto che... L'Unione Europea adotterà riguardo alle acque potabili, quindi anche qui noi faremo alcuni interventi sottolineando ad esempio l'importanza dell'acqua pubblica. Ecco a proposito di acque eh, uno dei temi che sta a cuore a lei oltre all'acqua è quello dell'ambiente. Le due cose si coniugano eh, perché eh, recentemente l'assemblea legislativa ha approvato un eh, accordo con altre regioni per la salute delle acque del fiume Po e contro anche iniziative di bracconaggio. Vediamo che oggi sul eh, resto del Carlino di eh, eh, C'è questa notizia: eh, domani conferenza al planetario, diversi interventi in programma. Il tema è quello dei danni del bracconaggio ittico. Il problema del bracconaggio ittico sarà al centro di un incontro che si terrà domani, l'appuntamento alle 23 al planetario di Ravenna. La conferenza si intitola Bracconaggio ittico, un danno per l'ambiente, la salute e l'economia. Lei sarà tra i relatori di questo, di questo evento. Qual è il tema? Il, il Perché il danno ambiente ed economia? Purtroppo ormai da, da una decina d'anni sul Po si sono installati delle bande criminali che depredano, depredano il poi e i relativi canali con reti dando delle forti scosse elettriche all'interno dell'acqua utilizzando addirittura fertilizzanti per uccidere o stordire i pesci dopodiché loro depredano tutto quello che trovano all'interno del fiume si parla di un calo della della biomassa ittica del 30% negli ultimi anni proprio per questi predoni. Qual è il problema? Il problema è che i controlli non riescono ad essere adeguati perché le polizie provinciali nella riforma delle province sostanzialmente sono state potenziate, la regione ha fatto questa, in questa impasse ha fatto una scelta di mantenere la polizia provinciale a livello provinciale e fare delle convenzioni regione provincia perché l'ambito dei, dei controlli ambientali è diventato regionale, però purtroppo le, delle esatto, esatto, purtroppo però dopo la finta o mezza chiusura delle province, perché le province ancora ci sono, sì. erano state date per chiuse in esito a un referendum che per fortuna invece... Eh, non è passato. E sono diventate, abbiamo detto, un, possiamo dirlo, un ente di secondo grado, cioè i cittadini non esatto. votano più direttamente i consigli provinciali, ma insomma le province continuano esatto. a... Degli... Alcune competenze sono rimaste alle, alle province, però con un forte depotenziamento dal punto di vista delle finanze pubbliche, quindi la Polizia Provinciale è ancora della provincia ma collabora con la Regione e le forze però purtroppo eh, sono poche e in prospettiva temo e diminuiranno manca anche e questo è importante di quell'accordo che è stato fatto con altre regioni, un coordinamento interforze e interregionale perché queste, queste bande si sconfiggono e facendo ben coordinare le forze dell'ordine quindi polizia provinciale, carabinieri ex forestali, anche questo purtroppo è un danno che sono confluiti nei carabinieri e coordinando queste forze con le indagini che devono essere e soprattutto anche con l'aiuto, infatti domani avremo. Con noi anche con l'aiuto delle associazioni che sono quelle che poi vivono il territorio Lo e conoscono cosa? bene quali sono i problemi che impattano sul, sul territorio. Quindi insomma. questo provvedimento che è stato votato dall'assemblea legislativa non ha visto il, vo il vostro voto favorevole? Noi eh, non, era, non siamo contrari perché appunto abbiamo sottolineato che è importante che ci coordiniamo con le altre regioni, anche perché in altre regioni, ad esempio in Veneto, nella zona di Rovigo, sono state fatte azioni che ancora da noi non vengono fatte. Un forte coordinamento fra Polizia Provinciale, Volontari, Asla e Carabinieri Forestali che hanno condotto delle operazioni che hanno ridotto l'impatto che, che hanno queste bande criminali. È anche proprio un problema di legalità e noi vogliamo coinvolgere anche proprio l'aspetto legale che non è solo un problema ambientale, ma proprio con un aspetto legale, perché ci sono dei comportamenti molto vicini all'associazione mafiosa addirittura. Andiamo a vedere... Ehm rimanendo in tema di Poe quindi nella zona geografica di Ferrara la prima pagina del resto del Carlino di Ferrara che fa un titolone in taglio alto ecco i veterani dei vitalizi ora il tesoretto è a rischio dalla socialista Albertini 4.900 euro all'ex PC Barbieri oltre 5.000 euro sgarbi idea contro la Costituzione. Balboni, io do i soldi al eh, partito. Il tema dei vitalizi è diventato eh, uno dei temi eh, principali di questa nuova eh, legislatura, e qua ci sono eh, due pagine sul resto del Carlino eh, che eh, fanno il punto eh, naturalmente eh, sui politici eh, ferraresi, veterani nel Mirino, qui ci sono tutte le foto e eh, l'importo del vitalizio che percepiscono il, per esempio Vittorio Sgarbi Forza Italia 5.007. Eh, euro tutti eh, gli assegni che ora rischiano la eh, scure beh, eh, consigliere Bertani voi avete fatto una battaglia in assemblea legislativa sui costi della politica eh, molti interventi sono stati fatti in regione Emilia eh, Romagna e ci vuole fare una battuta su questo? Sì, beh, noi, eh, la battaglia dei vitalizi è una battaglia storica per il movimento 5 Stelle perché, perché è nato il Movimento 5 Stelle? Perché c'era un vuoto nella politica che invece di essere al servizio dei cittadini purtroppo era diventata a servizio di, di quella che noi chiamiamo la casta, a servizio di chi fa politica. Il vitalizio di per sé non era un'idea sbagliata, nacque quando si pensò che chi dedicava una parte della propria vita alla politica e noi diciamo non più di due mandati, dovesse avere una, uh, una salvaguardia pensionistica. All'epoca si pensò quindi ad una soluzione tipica della, della pensione, si faceva una specie di cassa mutualistica in cui si versava una parte dello stipendio e poi nel tempo si sarebbe avuta, eh, ricevuta e erogata una, una sorta di pensione, ma col tempo questo è diventato un privilegio perché chi ha fatto anche solo una legislatura e ha versato pochissimi contributi si ritrova oggi ad avere delle pensioni veramente esagerate. Io faccio l'esempio di quello che conosco meglio in Regione Emilia Romagna, in una legislatura si versavano contributi per circa 60.000 euro si aveva a 60 anni la possibilità di lì in avanti di avere una pensione che avrebbe accumulato nei 20-25 anni di vita residua più di 460 mila Euro. Quindi una sperequazione rispetto ai cittadini normali assolutamente ingiusta. Anche perché oggi per un cittadino normale andare in pensione vuol dire andare in pensione a 60-67 anni. Fino a poco tempo fa in Regione Emilia Romagna voleva dire andarci a 60 anni per un politico. Quindi la nostra proposta era quella di Intanto innalzare l'età pensionabile, obiettivo raggiunto perché nel nostro progetto di legge che poi è confluito all'interno di un progetto di legge di maggioranza questo aspetto è stato recepito, il divieto di cumulo, ci sono parlamentari che hanno fatto il parlamentare europeo, il parlamentare della Repubblica Italiana, il consigliere regionale posso, potevano cumulare tre vitalizi, un'esagerazione, in Regione Emilia Romagna grazie anche alle nostre proposte il cumulo è stato tolto. L'altro aspetto, e chiudo, è che penso saranno le proposte poi portate anche a livello governativo, è che e là, Il vitalizio che deve diventare una pensione va calcolato in maniera contributiva, come per tutti i cittadini. Ad oggi queste persone che prendono queste cifre esorbitanti non, ve, non gli viene calcolato in questo modo. Stiamo parlando dei parlamentari. Stiamo parlando anche dei parlamentari. Anche la nostra proposta in Consiglio regionale, e questa non è stata approvata, era di calcolare col metodo contributivo il vitalizio. Questo non viene, non, non viene fatto. È una. Uh, Vittoria a metà perché è stato approvato solo un taglio e, diciamo, di uh, contribuzioni di solidarietà per qualche anno per i vitalizi regionali. Per i vitalizi che sono ancora uh, in, uh, in essere Il perché uh, dobbiamo dire appunto che dalla uh, scorsa legislatura i vitalizi sono stati tagliati quindi i consiglieri uh, regionali adesso in carica non percepiranno un vitalizio. Esatto. Dalla scorsa legislatura, e anche qui grazie alle persone, alla pressione del Movimento 5 Stelle e anche alla pressione di una proposta di legge eh, sottoscritta da, da molti cittadini, e il vitalizio dopo una lunga battaglia è stato eliminato. Quindi da questa legislatura, quindi noi consiglieri di questa legislatura, non percepiremo, non percepiremo il vitalizio. Bene, quindi vedremo cosa succederà a Roma e se a cascata poi anche altre regioni che non sono allineate alla, possiamo dire, virtuosità della regione Emilia Romagna, si eh, potranno mettere eh, in linea con eh, questo. Andiamo a vedere ancora delle eh, notizie all'interno sempre delle pagine di eh, Ferrara c'è una, una polemica eh, sulla grande distribuzione eh, grande distribuzione, Fabri al comune, non si decide da soli Fabri è Alan Fabri, il capogruppo in eh, assemblea legislativa della Lega Nord, si infiamma il dibattito sulla grande distribuzione, sull'ampliamento del 20%, una tantum dopo la risposta della regione al capogruppo della Lega Alan Fabri, I nostri dubbi dice quest'ultimo sono stati confermati il sindaco Tagliani ha sbagliato il comune non può decidere autonomamente quali ampliamenti concedere alle superfici commerciali perché la materia non è di competenza esclusiva ma coinvolge anche la regione abbiamo chiesto chiarezza continua per tutelare gli interessi dei piccoli esercizi preoccupati dall'impatto degli ampliamenti che potrebbero avere sul tessuto commerciale della città e l'ente ha confermato la delibera per essere ritenuta pienamente valida doveva passare in conferenza dei servizi e ottenere un parere sovraordinato. Vogliamo fare una battuta su questo, lei che è, siede nella Commissione Politiche Economiche? Sì, sicuramente il tema della grande distribuzione è un tema che va affrontato perché in questi anni in Regione si è pensato a... Uh, agevolare o uh, facilitare la costruzione di grandi centri commerciali eh, perché eh, dal punto di vista poi urbanistico in qualche modo i comuni venivano ripagati però non si è pensato che in questo modo si andava a distruggere un tessuto commerciale, soprattutto nei centri storici, che ha pagato in termini di chiusura di piccoli negozi e di piccoli esercizi di vicinato. Quindi questa, questa direzione va ribaltata, bisogna ritornare a sostenere i piccoli esercizi commerciali e eh, a ripensare questo modello di, di grande distribuzione. Se andiamo a vedere cosa sta succedendo negli Stati Uniti, i grandi centri commerciali un po' alla volta si stanno hanno, vengono chiusi perché vengono poi superati da altri sistemi che è sicuramente l'e-commerce ma anche io spero che succeda a noi che abbiamo tanti bei centri storici al ritorno e a far rivivere i nostri centri con piccoli esercizi Andiamo a vedere allora cosa succede eh, ancora in regione abbiamo visto l'apertura del eh, Corriere di Bologna qui siamo sulle eh, pagine interne e eh, questa mh, eh, verifica che si è fatta ieri in regione con questo titolo dopo le politiche, Viale Aldo Moro. Bonaccini eh, spegne gli appetiti, la giunta regionale resta com'è. Sei ore di conclave tra il presidente e i consiglieri gli eletti però rilanciano serve un cambio eh, di passo. E vediamo eh, questo Sintesi, il Rebus lo chiama il Corriere di Bologna, dopo le elezioni politiche il PD di Bologna ha criticato la gestione della sanità della regione, obiettivo delle critiche soprattutto l'assessore regionale Sergio Venturi, ora però si è, eh, eh, si è difeso eh, a cui il governatore Stefano Bonaccini ha confermato la sua fiducia. Alcune federazioni del PD auspicano un rimpasto della giunta Bonaccini, ma il presidente non sembra intenzionato ad assecondare questa richiesta. Sicuramente il governatore dovrà sostituire il suo sottosegretario Andrea Rossi perché è stato eletto in eh, Parlamento. In pole position per questo ruolo: ci dice il Corriere di Bologna: c'è l'ex parlamentare modenese del PD Davide eh, Baruffi. Allora una battuta su questa. Eh, rimpasto di giunta che non si farà sembra e comunque sull'andamento eh, sull delle politiche regionali. Certo, allora il problema è che eh, non vogliamo sicuramente una regione bloccata perché qualcuno col bilancino deve andare di nuovo a ridistribuire delle cariche sicuramente il cambio di passo serve e se il Presidente Bonaccini o Calvano hanno bisogno di suggerimenti, noi i suggerimenti li diamo eh, volentieri perché sui tagli alla sanità sulla, su, sulle politiche dei regionali di trasporto dove siamo ancora col PRIT bloccato, il PRIT è il piano regionale eh, dei trasporti, ma anche su, su altri tanti temi come la partenza del reddito eh, di inclusione che noi chiamavamo e chiamiamo ancora reddito di cittadinanza, e ci sono dei ritardi notevoli e questa giunta si deve dare da fare. Quindi, su questi temi noi siamo disposti a dare degli spunti e a collaborare non vogliamo che la regione si congeli perché eh, all'interno del PD si devono ricostituire degli equilibri. Il PD ha preso questa, questa botta, sicuramente l'ha presa perché anche in regione il Movimento 5 Stelle e la Lega sono saliti e hanno eh, avuto un consenso molto forte proprio perché c'è una richiesta di cambiamento. La richiesta di cambiamento è dovuta ai temi della povertà, che sta diventando sempre più, più importante, i temi dei tagli della, sulla, sulla salute, sulle politiche, eh, dei tagli agli ospedali, ai posti degli ospedali, ma anche alla medicina di territorio. E quindi il PD su questo, secondo me, fa bene a riflettere, ma deve muoversi, non lasciare una regione congelata. Andiamo a vedere qualche altra. Eh, notizia nelle pagine eh, interne, il mondo del eh, lavoro, e, mh, nelle caldaie della locomotiva Emilia straniero un lavoratore su cinque, siamo eh, sul eh, Carlino nelle pagine regionali. Eh, gli immigrati rappresentano il 12% del PIL e un quarto delle nascite, sono dati che sono stati eh, riferiti ieri in eh, Commissione eh, Politiche per la Salute della assemblea legislativa dalla vicepresidente Elisabetta eh, Gualmini, sono 531.000 cittadini stranieri che abitano in eh, regione, pare all'11,9% della popolazione, producono il 12% del PIL eh, regionale. E, mh, vediamo come eh, ci siano vari dati ehm, che riguardano i vari settori, eh, vediamo che per quanto riguarda la condizione giuridica degli stranieri secondo i dati Istat, al 1 gennaio 2017 in Emilia Romagna il totale dei permessi soggiornanti di lungo periodo e con scadenza era pari a 400 27.609, una cifra che rappresenta l'11,5% di oltre 3.700.000 presenti in Italia. La banca dati INAIL per il 2016 mostra 318.431 lavoratori dipendenti stranieri occupati in regione, cioè il 20,9% dei lavoratori complessivi, 1 su eh, 5. Vediamo che oltre il 35% di coloro che hanno fatto domanda d'accesso ai servizi sociali è composto da stranieri. Nel 2016 gli alloggi popolari loro assegnati sono stati 8.400. Di contro c'è cioè questa notizia eh, che troviamo sulle pagine di eh, Cesena dove vediamo che c'è un sorprendente dato del Ministero dell'Economia, bonus 80 euro al 30% dei Cesenati. Più beneficiari solo in altre due città in tutta Italia. Sono 22.416 lavoratori che ricevono l'arrotondamento eh, salariale introdotto da Renzi al netto di lavoro nero, evasione stagionali. È la spia di redditi medio-bassi molto eh, diffusi. Olbia e Prato sono ai primi due posti, tutti i capoluoghi di provincia romagnoli sono nella top ten di questa popolare classifica. Un commento su questo, è veramente più povera di altre città Cesena per, questo, per quanto riguarda questi dati che sono stati pubblicati? Il commento è questo, diciamo che purtroppo eh, a fronte dei dati che ci vengono sempre dati, eh, scusate la ripetizione, in questo periodo in cui la disoccupazione sembra diminuire e quindi probabilmente ci sono eh, più posti di lavoro il problema è che la qualità del lavoro invece sta diminuendo sta diminuendo quindi eh, come viene pagato e questo per, probabilmente per questo appunto che eh, c'è questo bonus eh, degli 80 euro nelle, in, nelle nostre zone che viene percepito perché la qualità del lavoro e quindi anche la retribuzione cala e anche le ore lavorate in realtà stanno diminuendo e questo fa il paio con quella notizia che vedevamo prima del numero di stranieri che, che, lavora, che lavora in regione perché anche qui probabilmente eh, rischiamo a volte forse di innescare una guerra pro poveri dove eh, molti lavoratori stranieri eh, vengono assunti perché probabilmente accettano condizioni di lavoro eh, più eh, meno retribuite rispetto a quello eh, che sarebbe. Quindi queste due notizie fanno il paio e eh, fanno capire come eh, sul lavoro ci sia ancora molto da fare, sulle, sui diritti del lavoro e sulle giuste retribuzioni. L'altro aspetto è che su di quegli 80 Euro mi chiedo quante persone poi saranno costrette a restituirli, perché sappiamo che quel bonus eh, molti poi eh, perché sono diventati ancora più poveri, o qualcuno, perché fortunatamente è riuscito a risalire un po', ha dovuto restituirli. Spero che nel Cesenate chi lo percepisce, quasi tutti lo possano comunque mantenere. Purtroppo sono, diciamo, le storture del Jobat. Storture del Jobat che vedo già che sta arrivando la prossima notizia sulla, sulla Minarelli molto su... velocemente, sì, esatto, vedendo. sulla Minarelli, dove eh, sono stati licenziati. Eh, tempo fa eh, diversi dipendenti perché non c'era più lavoro adesso guarda caso il lavoro sembra tornato e li riassumiamo come contratti eh, a tempo determinato magari eh, non so se riceveranno, l'azienda riceverà anche qui gli sgravi per, eh, per il job act quindi eh, tutto l'aspetto del job act e del lavoro va sicuramente ripensato perché ci sono delle storture evidenti e queste tre notizie ce lo fanno capire Bene, siamo quindi eh, arrivati in conclusione, le volevo solo chiedere una battuta sul eh, progetto di legge che ha eh, iniziato su ITER in commissione che riguarda la lotta all'autismo e i sussidi per famiglie e, e persone affette da autismo perché eh, due giorni fa è stata la giornata mondiale eh, dell'autismo e eh, il Movimento 5 Stelle, c'è anche la sua firma, ha presentato un progetto di legge regionale su questo. Abbiamo presentato un progetto di legge dopo aver sentito anche diverse associazioni che lamentavano il fatto di un mancato coordinamento, come l'autismo è un problema in crescita sicuramente, anche la giornata dell'autismo serve a ricordarcelo, servono delle, degli interventi integrati e per capire qual è come intervenire senza ragionare a spot, il progetto di legge serve appunto a questo, ad agire in maniera più coordinata e puntuale. Ringrazio il consigliere Andrea Bertani, vi do appuntamento a domani sempre in diretta eh, dagli studi di Lepida TV con una nuova puntata dell'edicola, grazie consigliere, grazie un caro saluto da Isabella Scandaletti, arrivederci.